Bergen 2017. Antonio Puppio Argento nella crono Juniores. La terza medaglia individuale azzurra dei campionati mondiali di ciclismo su strada è di Antonio Puppio, categoria Juniores, piazzatosi al secondo posto nella cronometro dedicata ai più giovani. 21.1 km da Bergen a Bergen, su un percorso mosso. Coperti da Puppio in 2814, a soli 11 secondi di ritardo dal vincitore, il baby prodigio britannico Thomas Pidcock, capace di fare la differenza soprattutto nel tratto in salita di Birkelundsbach, a metà tracciato. Terzo, di bronzo, il polacco Philippe Maciejuk, a 13 secondi dal vincitore, davanti ai vari Juri Holman, Germania. Igor Zan, Kazakhstan, Julius Johansen, Danimarca, Danole, Olanda, e Andreas Recknessund, Norvegia. Pupio aggiunge così un altro argento al medagliere italiano, che lunedì aveva visto trionfare Pirrone e Vigilia nella stessa gara, cronometro juniores femminile. Pidcock, Gbr, in 2802. Pupio, Ita, a 11. Maceiun, Paul, a 13. Solo diciottesima invece Elisa Longo-Borghini, nella cronometro donne categoria Elite, disputatasi sullo stesso percorso degli La L'Azzurra è finita lontanissima, a 2 minuti e 8 secondi, dalla vincitrice, l'olandese Annemiek Van Vleuten. Medaglia d'oro in 2850, davanti alla connazionale Anna van der Bregen, giunta al traguardo con 12 secondi di ritardo. Terza l'australiana Katrin Garfoot, a 19 secondi, più staccate tutte le altre. Van Bleuten, Ned, in 2850. Van der Bregen, Ned, a 12. Garfoot, House, a 19. Vandika 52, Utruplud Viga 134.